Se ti dico personal brand, ti viene in mente questo? Il tuo profilo Instagram è molto interessante Selfie in casa, selfie al mare, selfie al ristorante Se sei un agente immobiliare, dovresti elaborare una strategia per promuoverti e farti scegliere Grazie. Ho scritto questo post per il blog di Wikicasa, ma ti do da subito tre consigli utili Consiglio numero uno, fissa i tuoi obiettivi identifica in cosa sei davvero unico e quali vantaggi sai generare consiglio numero 2 scegli la tua audience non puoi piacere a tutti nell'era della profilazione seleziona bene il tuo pubblico e punta solo su quello consiglio numero 3 scegli gli strumenti più utili per comunicare ti piace scrivere? usa il blog non ti piace scrivere? usa i video ma formati e fate aiutare vuoi qualche suggerimento su cosa comunicare? Scoprilo leggendo il post e se ti è piaciuto condividilo.